Sono live, eh? sono live ragazzi, eh, tanto per cambiare, ormai ci avete fatto l'abitudine Allora oggi c'è come, come ospite Veronica Sorace, oggi vi faccio vedere tante belle cose eh? in sfondo Vediamo se sì. Veronica arrivo, mi allontano un attimo perché grande eh, Luca, Luca Valotto, lo saluto numero uno Vediamo se Veronica si collega. Nel frattempo, io al solito andrò a braccio. Vediamo un po'. Oggi continuiamo la rubrica eh, Fiscalità Internazionale e Business Online. Però la, la, la volta, no? non è fake, eh? è tutto vero. Quindi, mentre io parlo, e aspetto che arrivi Veronica, vi lascio piuttosto che guardare la mia bella faccia, che comunque non mi reputo un brutto ragazzo. Eh, tanta, roba, tanta roba, oh che meraviglia! Ce l'abbiamo fatta. Erano anni che cercavo di avere Veronica ospite. Intanto, piacere di averti qui. Mi senti, mi vedi serenamente? Benissimo, tu mi Va senti? Bene. Ciao, Luca, ciao a tutti, sei splendida. Anzi, splendida. metterò anche. Guarda, no, no disturbo. Che for... Come si mette? Io cerco di sistemare in qualche modo la telecamera. Ho finito l'ultima call sette secondi fa. Sono in ritardo di un quarto d'ora e mi scuso, ma tanto ecco. prendiamo tempo. Intanto come stai? Bene, tu guarda che meraviglia. È eh, quella vi faccio vedere, piuttosto che guardare la mia faccia. Allora, sono a Leblon, al centro del mondo, perché secondo me è il, cent il centro del mondo si tratta, al centro di Rio de Janeiro, ah, ecco, vedi, così si vede abbastanza bene, credo. Ecco qua, e sono praticamente in un appartamento, mo faccio il boomer Dai, fai no il tour della front. casa. Il tour della casa no? perché eh, evito di fare vedere i cazzi miei, però eh, diciamo che non sono ancora fai Ma l'influencer, no? No, non sono ancora così tanto youtuber, nonostante tu devi sapere. Io sono partito a tanto. Oggi parliamo di business online, di, di cose un po' più leggere e poi con calma arriviamo alla fiscalità. Io sono partito a lavorare online eh, 12 anni fa, sono 20 anni che mi occupo di diritto tributario nazionale e internazionale, tra l'altro, questo lo dico a chi si affida agli idioti, ma eh, sono 12 anni che poi mi sono messo a lavorare online, cioè io, il mio primo progetto si chiamava Fisco sul Web e io sono stato il primo, fis, de, mi senti? Mi Tanto, sì, sì, ti sento, ti sento, sono stato il primo a partire in Italia, ma secondo te devo usare un microfono, forse è meglio. Vabbè, se ce l'hai volentieri, però ci si sente. ci ce sentite? lo, lo collego un attimo, vediamo se cambia qualcosa. con questo accorgimento è sempre la stessa? no, va bene, va bene. è ah, okay, abbastanza stabile, eh, adesso ho collegato il microfono da cellulare. Quindi ti dicevo, sono partito con questo progetto online 12 anni fa, che era rivolto poi alla fiscalità italiana, si chiamava Fisco Sul Web, e, no. e poi sono passato a quella internazionale. Ma sono 12 anni che sono sul web e ho sviluppato diciamo, certe, una, una certa conoscenza del mezzo online. Adesso ne abbiamo parlato anche quando ci siamo visti in, in settimana bianca. Io Veronica andiamo a scegliere, ma diciamo che ve lo precisiamo. Veronica è sposata, ho un marito che io saluto. Eh, esatto, eh, che è in live, <ride> è di là che ascolta. Che è un mito. Adesso io da qua non leggo i messaggi. Se lo vogliamo aggiungere, ovviamente lo aggiungiamo. Anche un <ride> marito, un saluto. <ride> Ma dove, ma dove sta? Tanto non state lavorando perché sono, sono le 20, no, 20 no, di Adanzea, no. No. No? no, no, sono le 20. No, no, è di là, cenato. Ho anche chiesto, tra l'altro, anche a mia sorella prima di partecipare da Zurigo. Ah, Eccolo, beh, beh, beh, sarebbe... guarda il Ruggio. Il Ruggio è arrivato, il marito. <ride> che, che mito, il maritino. Allora, Ora ti si aggiunge anche... la sorpresa. Vai, se lo vogliamo coinvolgere, no. gli facciamo una carambata, gli viene un infarto. Non so quanto è abituato esatto. alle, dirette, eh, alle dirette sul web. Allora, allora, intanto voi vedete. Divi, una divi. cosa importante, se tu 12 anni fa avessi iniziato subito agli arbori Instagram, oggi saresti... ciao! Io ho iniziato Instagram a marzo 2020, in realtà, in in piena pandemia, perché vedi poi parliamo anche di come si evolve il business online, cioè all'epoca quando io ero un ragazzo bastava il blog, no? Cioè nessuno che aveva il blog l'utilizzo che si faceva di internet era comunque un utilizzo assolutamente diciamo superficiale, nuovo, nessuno lo conosceva ancora, tant'è che appunto io con questo progetto dopo un, due settimane un mese già monetizzavo, però diciamo che poi per motivi personali, eccetera eccetera, anche di interesse, mi sono spostato un attimino e mi sono spostato sulla fiscalità internazionale, per per lo stile di vita che ho, per l'interesse che ho, per il diritto tributario, per l'esperienza, eccetera, eccetera. Uh, però all'epoca appunto col blog, no? Due articoli, un po' di SEO e le ci sono fe e subito monetizzati. Poi, sono cambiate le cose, Instagram, quando è che ha preso piede? Io sono partito due anni fa su Instagram, non mi ricordo da quanti anni c'è, già 7-8 no, anni. No, no, 10 anni. Ah, già 10, 10 anni. 10. Sì. Già sono però, ciao Giulia, ciao a tutti. E, <ride> però che si inizia ad utilizzare in modo professionale, quindi anche chi ha un business lo usa in modo professionale, forse sarà tre anni, due anni eh, ecco, che è scoppiato. Okay. È cresciuto, è cresciuto tanto. Io comunque ho iniziato a marzo 2020, quindi sono due anni che sono su Instagram fondamentalmente e obiettivamente è un ottimo canale di acquisizione clienti. Io utilizzo in particolare Instagram e YouTube con cui mi trovo piuttosto bene. Qui sono passato dal testo scritto al, al video, ma è cambiata la modalità di fruizione dei contenuti proprio dall'utente. L'utente si è rotto i coglioni di leggersi l'articolo e quindi preferisce, eh, piuttosto che il podcast, anche diciamo, mi, mi eh sì, decide, ma per anche questo, ma proprio per questo motivo bisogna eh, far cogliere cioè, l'attenzione cogliere della persona che arriva sul nostro account in tre secondi, e per questo l'account va curato. Infatti, il tuo account è molto curato con dei titoli gancio grandi con una grafica che abbia tutti eh, i colori del proprio personal branding, in modo tale che quando scorro io so che sono di Luca. Quindi, fatto tutto questo, tu in tre secondi riesci a cogliere l'attenzione di chi arriva sul tuo account e poi convertirlo. Prima in follower e poi in cliente, probabilmente, se fa parte sì, del tuo target, ovviamente. sì, sì. sì. Ma io sono partito subito comunque con un'agenzia di ragazzi molto molto in gamba. ma lo eh, vedo. Con cui invece... Con cui domani, infatti, poi faccio una, una live, parliamo di Instagram e business online. Ho preso questo filone diciamo, di business online per allargare il tema e poi unirci con il. Saluto della tutti, fiscalità. intanto che vedo un po' di nomi, Sandra. Là. Vabbè, ho visto un po' di nome. Ciò, vabbè, chiaramente noi registriamo, poi pubblichiamo. Io Bra. lo pubblico anche sul canale YouTube, lo lascio su Instagram, perché poi chiaramente tra i fusi orari e i cazzi vari della gente è meglio fare così. Diciamo che, anche perché tanto ormai io sono in live una volta al giorno, quindi. No, vabbè, cioè ormai. ormai a bomba! Bravo! Sto Esagerando, secondo me sto esagerando un attimino. Rischio di trasformarmi in youtuber marketer e poi a quel punto è meglio che apro la finestra e mi butto giù. Ma no, infatti, poi ecco, mi fa in burnout che qui in Olanda sappiamo no, essere ci, molto diffuso. Eh. Ci vado perché sono tornato a lavorare 24 ore al giorno fondamentalmente, perché poi tra spostamenti, viaggi e poi all'età mia. Cambi il letto, eh, non è che prendi sonno la notte che cambi il materasso. E il cuscino eh. anche, abbiamo ah, detto. Oh, il cuscino. Eh. Io però ormai ho preso l'abitudine di farmi mettere perlomeno eh, la principessa sul pisello: quattro, arti quattro cuscini, quindi con quattro modalità e morbidezze diverse e quindi alla fine uno su quattro di solito mi va ah. bene. Okay. Però sì, anche questo diciamo del perpetual traveler non è facile, soprattutto <ride> quando poi giri in abiti e con tutto il film. Vabbè, lo vabbè, ma oppresso. finché si può fare ti si invidia a tutti, basta rimanere single, basta non sposarti, è tutto molto facile nella vita, Dipende. è tutto una scelta personale. Se Quindi, infatti, finché vita, sei single, perfetto, oppure ti trovi sì, un'imprenditrice sì. digitale come te. Va bene, facciamo un appello alle nostre audience. se, sì, esatto, se siete vuole, Esatto, conosco qualche coppia di imprenditori digitali. eh? Oh, sì, sì, sì, ce ne sono tanti anche di clienti che viaggiano travel, blog, travel blogger. Molti non solo, che anche imprenditori, anche marketers, lo stesso Dario Vignali che tu conosci e la compagna, per esempio, piuttosto ah, che. Sì. Eh sì. Sì, diciamo che ti dà una flessibilità che poi anche è il tema che sto trattando ultimamente, no? Cioè oggi di nuovo su internet la possibilità fondamentalmente di diventare flessibile, soprattutto se lavori da solo, comunque non hai dipendenti, non hai strutture particolarmente complesse e a questo punto però alla flessibilità personale ci devi mettere vicino anche una pianificazione fiscale adeguata, altrimenti rischi di farti male perché non è che puoi fare esattamente quello che vuoi, ci sono delle normative da rispettare, se le prendi per tempo, le pianifichi per tempo, raggiungi la flessibilità che può essere la mia, che io pre-pandemia cambiavo quattro città all'anno, adesso chiaramente con la pandemia sono un attimino più limitato, però tra l'altro ho scoperto che qui non ci sono più limitazioni, hanno levato tutto, eh? qui in tutto il Brasile, qui non c'è più un di mascherine, non c'è più niente. Come ah, Anche in Olanda hanno levato tutto, in Portogallo anche mi pare, dove tornerò il mese prossimo, anche la situazione no. è decente, ma piuttosto, io vorrei che tu ci portassi la tua esperienza bisogna parlare di me, che la mia audience sarà anche rotta e coglioni di sentirmi parlare di me. Anche come volevo farti tu... un sacco di domande. Vai, allora facciamo così: chi comincia no, senza parlare durare? Eh. A me piacerebbe, e poi dopo mi fai tutte le domande che vuoi. Che tu ci raccontassi la tua esperienza brevemente, perché io so che tu puoi parlare per decadi, per lune intere. Però vorrei che tu ci raccontassi la tua esperienza di expat, no? E quindi come è stato il passaggio dall'Italia prima a Hong Kong e poi a, ad Amsterdam e poi come ti sei scoperta imprenditrice digitale, a che cosa ti sei ispirata, per me la preveste che comunque hai una professionalità importante è quella di, di fotografa allora eh, ciao a tutti eh, in realtà quando sono partita per hong kong ormai eh, tre anni fa perché era aprile 2019, 20, 2019 mi sono trasferita non per diciamo principalmente per il mio lavoro ma quello per quello del marito principalmente, che aveva ricevuto l'offerta, eh, perché questo è importante, e eh, io, da compagna, nemmeno moglie, eh, diciamo, ho deciso di seguirlo. Quindi, insieme abbiamo deciso di cogliere questa opportunità, sostanzialmente di cambiare vita, nel senso che nessuno dei due, comunque, aveva mai vissuto all'estero, e questo è un dettaglio molto importante. E, insieme, ok, a 33, 30, 38 anni, detto eh, diciamo, o oggi o mai più. Nel senso che, come hai detto tu, non avendo figlioli, casa, vincoli di alcun tipo, abbiamo detto ok, facciamolo. Quindi siamo partiti mh, nel suo caso con un lavoro eh, per un'azienda italiana non diremo quale. E, okay è eh, che grossa caso... multinazionale della moda, però non diremo qua esatto, hai luxury fashion brand direi e nel mio caso invece poi con lo studio di architettura per cui lavoravo eh, insieme a loro si era deciso di diciamo avviare un business là quindi aprire una nuova branca per lo studio di architettura e lavorare eh, con i brand di lusso con cui si lavorava a Firenze, anche a Hong Kong in questa nuova branca peccato che ti ricorderai benissimo che quando noi siamo arrivati dopo un mese esatto dal nostro arrivo in un paese dove io tra l'altro non ero mai stata ci ehm, sono iniziate le proteste, le famose ah, proteste giusto, giusto. Le famose giusto. proteste iniziate, mai finite. Kyleg. E, eh, sono iniziate le famose proteste che poi sostanzialmente non sono mai finite finché non è iniziato il covid. Quindi abbiamo aperto la branch, eh, ho iniziato a prendere contatti, quindi in un paese nuovo, a contattare tutti i director degli store planning del, dei brand con cui, comunque con cui noi già lavoravamo in Italia e a Dubai, eh, per iniziare a pianificare appunto le possibili collaborazioni. Ma le proteste poi sostanzialmente hanno fermato tutto, quindi da lì io ho iniziato a fare un lavoro, diciamo, un po' di eh, secondario come social media management, ma sempre per lo studio. Quindi non ero imprenditrice digitale ancora, eh, okay. ma lavoravo per lo studio. E poi c'è stato il Covid. Uh, siamo rimasti Eh ricordiamo, perdona se ti interrompo, diciamo che parliamo di Hong Kong e parliamo del, del momento storico in cui, in cui la Cina ha deciso di riprendersi, di riprendersi Hong Kong violando in qualche modo il patto, uh, diciamo che cioè, con non, non mi ricordo, perdonatemi okay. il nome, ma si, si, è super. devastante. Si, si esattamente, diciamo che la Hong Kong sarebbe dovuta rimanere finanziariamente e fiscalmente, economicamente libera e indipendente dalla Cina fino al 2047 2057, non ricordo era per 50 gracio. anni, sì eh, esattamente, la Cina ha deciso come sempre fa di intervenire, riprendersela e tant'è tant che anche noi sotto un profilo di business abbiamo avuto delle ricadute forti, quindi abbiamo chiuso tantissime società tanti clienti si sono spostati nella Cina continentale tante società, già c'era stato il problema con lo scambio di informazioni per cui molti abbiamo preferito andare via da Hong Kong nel 2018 e con l'intervento della Cina è stato un mezzo disastro diciamo che adesso dopo 3-4 anni Hong Kong si sta un attimino riprendendo ma io obiettivamente qui lo ridico fuori dai denti poi dipende dalle circostanze Tendo a sconsigliarla perché, insomma, tra poco la Cina la trasformerà di fatto. No, già perché la non fatta è più la Hong Kong che comunque tutti conoscevano fino a tre anni fa, nel senso che a partire dalla legge di estradizione, appunto, perché poi tutto è iniziato da quello: cioè, la Cina voleva eh, mettere in atto e eh, voleva che, che passasse la legge sull'estradizione a Hong Kong. E ovviamente Hong Kong non voleva, così come tutti i cittadini che hanno iniziato poi a protestare, però da lì basta all'inizio della fine, nel senso che ad oggi, comunque, giusto per capirci, eh, se una persona indossa una maglietta con scritto free Hong Kong viene, eh, viene arrestato immediatamente. Non c'è più libertà di nessun tipo. Questo per dire che da expat dire, ci sono pro e ci sono contro, eh, tra i contro bisogna mettere, l'imprevisto anche socio-politico del caso. E io, la bravura, poi l'intelligenza lì li sta di nuovo poi, nella flessibilità e nella reazione che si ha a determinati ostacoli, come diceva quel romanzo, di, eh, quella, quella, quella, quel, quel testo, di, non ricordo l'autore, The Obstacle is the Way. Ma tendenzialmente lo diceva Gianmarco Aurelio prima di questo scrittore americano di cui non ricordo il nome, quindi diciamo che non si è inventato niente di nuovo, tutto sta nel girare intorno all'ostacolo e nello sfruttarlo, nel sfruttarlo a proprio vantaggio, cosa che Veronica ha fatto, no? perché poi vi siete, siete andati via anche per questo problema, per questa allora. via. Eh. Eh, da un lato sì e comunque tantissimi amici, persone che conosciamo expat in generale comunque stanno tutti lasciando Hong Kong. Cioè Nel senso che ovviamente di posizioni lavorative ce n'è tantissime, ok? Perché? Ma perché tutti se ne vanno sostanzialmente. E, um, quindi sì, poi il, diciamo la, il contratto comunque per il marito era finito. Quindi per lui, diciamo, la, eh, si sarebbe cioè per l'azienda saremmo dovuti tornare a Firenze. E, um, lì a quel punto, diciamo, che la vita da expat ci iniziava a piacere e quindi abbiamo iniziato sostanzialmente a guardarci intorno. E dice, eh. ok, cosa si può fare? Io Hong Kong. Bella, perché ecco diciamo una cosa comunque, punto a favore di Hong Kong, che nonostante le proteste, nonostante poi il Covid, è comunque una città molto bella, ecco, a cui comunque almeno a tutti suggerirei di andarci almeno una volta, sono, cioè, nonostante non sta più diciamo la Hong Kong di una volta, perché comunque è molto bella, c'è tutto. Sì. Sì. Tu ci sei stato? No? Sì, eh. però in vacanza, diciamo. Sì, sì. Sì, sì però dico, esatto, anche in vacanza secondo me è bella comunque come città da vedere, da no, vivere. Eh. C è stupenda. Tutto. Comunque la New York asiatica, se vogliamo, più di Pechino, più di Singapore anche, secondo me, è la prima sì, esatto. metropoli asiatica. e poi c'è veramente tutto. Quindi in realtà anche vivere il covid lì era assurdo. È vero che tutte le spiagge erano chiuse, sbarrate vicino alla città, ma bastava prendere una barca e andare tipo a un'ora di distanza dal, dall'isola, che si arrivava in spiagge paradisia, che nulla avevano da inviare la Thailandia per dire. oppure comunque tra le montagne fare gli hiking la città il... insomma c'era veramente tutto quindi diciamo che anche durante il covid per fortuna non, non... Cioè, non mancava nulla in una città comunque piccola non avete oh? sofferto come diciamo si è no. sofferto in altri paesi io ero in esatto. Vietnam quando è arrivato il covid e diciamo che sono cominciati subito i lockdown però molto relativi anche lì ma poi io, secondo me c'è anche un'altra cosa da dire che secondo me il lockdown dell'expat nell'extra web però eh, non nell we, è diverso dal lockdown del locale perché c'è sempre più un'attenzione una, un nei confronti dell'expat nell'extra web secondo me e in Vietnam poi eravamo già abituati, perché in realtà erano già tutti con le mascherine, già tutti a, a, come dire, edulcorati okay. a rispetto delle regole. Quindi, mm. in realtà, avevano le mascherine prima per il traffico, hanno continuato a metterle per, con per il Hong COVID. Kong eh. e per il settore anche meno restrizioni, meno restrizioni, devo dire. E invece il lockdown ne ho fatti due in Europa e eh, sono stati roba da spararsi in faccia, obiettivamente vabbè, ora parleremo di Amsterdam e quando poi siamo arrivati, e però… No, quindi comunque diciamo tutto sommato esperienza positiva al 90%, secondo me esperienza positiva a Hong Kong e poi è stato il modo di staccarsi dall'Italia e comunque di vita. Cioè nel senso che una volta superata, e ne parlavo comunque anche in questi giorni con altri expat, anche ieri ne parlavo con quest'altra ehm, mamma, tra l'altro che ho conosciuto ieri di due figlioli e che tra l'altro è qui a Amsterdam da tre Anni e eh, tra sette mesi si trasferiscono col marito e due figlioli a Los Angeles. E si parlava proprio di questo, cioè del fatto che forse il momento più difficile mh, per un expat è lasciare l'Italia la prima volta, cioè lasciare il proprio paese, no? Perché è lì che metti veramente in gioco tutto, cioè rispetto alla tua comfort zone, al tuo lavoro, ai tuoi amici, alla tua famiglia, tutti i tuoi punti stabili, diciamo, eh, nel momento in cui decidi, e ovviamente ci saranno pro e contro, e probabilmente saranno ovviamente più i pro per partire, tu ti rimetti in gioco completamente, perché comunque devi ripartire da zero in tutto. dal Trovarti la casa, se hai dei figli a a scuola, non so, la palestra, dove andare a fare la spesa, cioè le cose anche più banali diventano un attimo da risettare, no? E, e quello è il momento più no. difficile. Cioè noi, mi ricordo Hong Kong, cioè io ci ho pensato Due mesi, tipo, aspetta un attimo, ma io amo Firenze, voglio stare qui, la mia vita per sempre, io innamorata, ma perché devo cambiare il lavoro, la banca? Il eh, passaggio gli amici. da Firenze a Hong Kong, tanta roba, parliamone. Io anche sono andato via da Firenze, ho fatto tanti anni a Firenze anche io. E insomma, ti abitui a una realtà un po' più semplice, un po' più, un po più comoda. Però ti dirò, poi Amsterdam secondo me ha un po' di cose in comune eh, con Firenze comunque. E poi sono contenta. Fine, no? Esatto, cioè nel senso che poi da passare da Hong Kong a Amsterdam ti resta il fatto che sia una città comunque molto internazionale, quindi veramente puoi conoscere gente da tutto il mondo e parlare, e questo come Hong Kong, l'inglese senza purtroppo... Purtroppo lo dico, vabbè, senza purtroppo comunque dover imparare per forza la lingua, che è molto difficile per me. E, il fiammingo um... è tosta, eh? Non so come si, fa, si faccia a imparare il fiammingo, secondo me è impossibile l'olandese, però vabbè io ci ho provato a fare un corso, non mi serve per <ride> ora, va bene così, ci hanno fatto <ride> 5 mesi, ma no, no, sono molto negata, però non ti aiuta sicuramente in questo il fatto che comunque veramente eh, tutti parlano inglese e lo parlano benissimo, cioè loro dalla dalle, forse dalle medie che comunque fanno il 50% di scuola in inglese e questo è il motivo per il quale tutti parlano perfettamente inglese, tu chiedi un'informazione tra il 93 e il 98% della popolazione in Olanda parlano tutti perfettamente inglese io devo dire, salutiamo Fulvio che ci vede in diretta devo dire che anche in Portogallo e in altre, anche in altre regioni. io ho avuto questa, questa esperienza e ho viaggiato tanto ho vissuto proprio penso in oltre 15 città che ho visto da tutti i 40 paesi ma ho vissuto tecnicamente proprio in una quindicina di città e ho trovato questa cosa con le inglesi anche in posti che non mi aspettavano per esempio in Romania anche quello che ti chiede l'elemosina parla l'inglese l'inglese quindi cioè, tu non devi imparare il romeno in portogallo la stessa esperienza qui in brasile non lo parla nessuno però in vietnam non lo parla nessuno um, il problema però qual è? che secondo me è vero quello che dici tu che quindi l'inglese è sufficiente per eh? se però hai necessità di entrare un attimino nello strato più eh, vero diciamo, più autentico perché poi hai necessità, secondo me, di imparare la lingua locale. Quindi io se sto in Portogallo, è vero che faccio tutto, e poi ci sono due Portogallo, c'è cioè quello dell'expat e quello del... <ride> esatto. Però a un certo punto, se non impari la lingua, eh, perfettamente no. non puoi neanche pretendere, no? Che... L'integrati quelli... al 100%, è vero. Cioè, sì, sì, è vero, è vero. c'è questo doppio step. Però, insomma, dei gusti boost, perché poi, ti ripeto, ormai... Eh, cioè, ci sono, il trend in Italia, solo l'Italia, è di circa 150.000 iscritti aire all'anno, quindi come dire, sicuramente italiani all'estero ne trovi, ma in generale la comunità degli expat è enorme, quindi se tu parli perlomeno l'inglese comunque fai una bella vita sotto il profilo sociale, ovviamente, che poi ognuno ha i suoi standard. Però è chiaro che se vuoi, no? se tu pensi di mandare i figli a scuola, eccetera, eccetera, e farti 40 anni in un posto, ebbene, allora forse imparare la lingua di quel posto ti può aiutare, ed è il Thomas, poi io so. Ma soprattutto hai detto una cosa, tipo io ho comunque amiche, persone che mi hanno detto di avere iniziato poi a imparare l'olandese seriamente quando i figlioli andando a scuola e tornando a casa con gli amichetti olandesi parlavano olandese e loro non li capivano. Quindi a quel punto diventa una necessità dover imparare la lingua Bene. locale, capito? Eh, perché so. oh. Sto guardando su WebPot TV, ma questo non frega niente a nessuno, ma sto guardando una serie Pacinco, che a proposito di expat e emigrazione, oggi tocchiamo temi seri, importanti, eh? e parla dell'annessione della guerra ehm, nipponico-coreana, per cui dell'invasione del Giappone in Corea, i coreani poi emigrati per disperazione in, in Giappone, e, e come dire, alcune scene iconiche, sono proprio i bambini piccoli che vanno a scuola in giapponese, e parlano il giapponese, e traducono il giapponese per i genitori coreani che non capiscono niente. Quindi, poi è la storia del mondo, che esatto. non, se parliamo del 1920, ma è, sì, sì. è sempre stato così, diciamo, dalle guerre esatto. pubbliche. Dalle crociate. Ma okay. questo interessava di cento del meno, era per fare una riflessione importante e far vedere che non sono uno stupido qualsiasi che insomma, faccio questioni e collegamenti importanti. Ah. Cioè un po' come le tesine di terza media che È fantastico, tessine... Luco. È fantastico, <ride> tutti, sì, è fantastico. Tutti è Ma fantastico. invece, parlando di cose che possono interessare di più agli utenti, allora invece come fare l'imprenditrice ad Amsterdam? Bella domanda, no scherzo. Allora, com'è? È interessante. Allora, innanzitutto, è molto semplice, diciamo, avviare comunque un proprio business nel senso che ci sono comunque tantissime, ehm, anzi, forse non per nulla ci sono tantissimi liberi professionisti, eh, forse perché è molto semplice e comunque forse anche perché in generale la gente ehm, spesso non fa magari il lavoro full time, quindi magari fa un lavoro part time che gli permette comunque di eh, occuparsi anche di altro e eh, sottolineiamo il fatto che comunque anche chi lavora full time spesso e volentieri alle 5 fa cadere la penna. E, se consideriamo e facciamo un confronto con l'Italia, dove in Italia devi sempre lavorare di più, la, la, la, la gara chi esce per ultimo dall'ufficio e magari con gli straordinari nemmeno pagati, qui non è assolutamente così. Quindi alle 5, 5:30 cade la penna, insomma c'è un mondo da vivere anche se esce alle 5:00, alle 5 50. beh, caspita, ti rimane mezza giornata lavorativa. io. Capito. Che in consulenza, poi tanti anni a Milano e eh, quando io mi ricordo eh, sono vecchio, che eh, d'estate, che, che, che era anche il sole tramonta dopo, si usciva qualche volta alle 9, 9 e mezza e c'era ancora luce e a noi sembrava no, che non avessimo lavorato, perché c'era ancora la luce fuori. Queste poi sono storture, se vogliamo, di alcuni sistemi, però, tant'è punti di vista. Invece io preferisco l'approccio dei paesi del nord Europa, lo trovo più corretto anche perché poi tu sviluppando una seconda vita in realtà è vero che lavori di meno da un certo punto di vista, dall'altro però eh, stai comunque facendo girare l'economia, perché non sei chiuso a lavorare ma in realtà poi qualcosa farai, no? Se no, in palestra eccetera eccetera, questo significa anche sotto un profilo facciare di poesia fa girare l'economia banalmente invece di lavorare 15 ore e tornare a casa e scaldarsi il brodo di pollo se sei fortunato che tua mamma, che vivi nella stessa città di tua mamma, se no vai su Delivery e quello che è, e ti ordini la roba. <ride> è vero, è vero. L'Olanda in realtà però invece, quindi sotto un po', sotto un po', perché lo, i paesi nordici, di, mh, note di colore di, di diritto tributario, quindi eh, fondamentalmente il Benelux, l'Olanda, il Belgio e il Lussemburgo, in realtà hanno una politica. Um, diametralmente opposta a quella dei paesi del Mediterraneo, di politica fiscale. Cioè loro eh, prediligono e premiano l'imprenditore contro il dipendente, cioè le aliquote IRPEF, personal income tax equivalenti, sono molto elevate, arrivano anche fino al 55, non voglio dire il 60, però se ci metti l'Inps bene o male arriviamo lì, mentre a livello aziendale esistono delle, cioè, il, carico, il carico fiscale, diciamo esagerando, arriva intorno al 30, quindi addirittura è la metà di quello del reddito del lavoro dipendente, perché premiano chi crea impresa e dà lavoro, rispetto a chi invece appunto alle 5 esce e fa cadere la, la penna sul foglio solo che chiaramente e qui ti chiedo conferma il salario è tendenzialmente adeguato al costo della vita sì ora io non essendo dipendente ovviamente mh, faccio poco tesso. e soprattutto non avendo mai lavorato per alcuna azienda olandese però in generale sì anche se e mi sono stupita. Eh, qualche giorno fa parlavo con uh, un ragazzo olandese che quando gli abbiamo fatto presente il ah, proprietario di un ristorante, che è qua vicino a casa, che lui è olandese, e quando eh, gli abbiamo detto comunque che è un anno e mezzo che viviamo qui, che abbiamo comprato casa, eh, qua vicino, eccetera, lui era molto colpito di questa cosa e soprattutto ci ha detto che in realtà un sacco di persone locali non possono comprarsi casa in realtà, perché comunque i prezzi sono molto alti e gli stipendi non sono così alti. Quindi secondo me gli stipendi sono alti se sei expat e fai determinati lavori. Non so se mi sto spiegando bene. Sì, sì, sì, ti stai spiegando perfettamente. Questo però è un problema di quasi tutte le capitali europee. Perché ormai la verità è che il real estate nelle capitali ha raggiunto del, le, delle cose. Cioè, è folle, a me ieri mi è arrivata un'offerta di investimento per una casa a Lisbona 90 metri lordi, calpestabili 60, 60.0 mila euro uno è una camera da letto, allora io dico Lisbona, per tanto carina ma non è New York City, non posso pagare 10.000 al metro quadro cioè allora o ho già tanti tanti tanti soldi o io non ritorno sull'investimento io devo fare un mutuo che pago per 30 anni o quando la rivendo ma come faccio a venderla più di 10.000 al metro quadro cioè e, e lo stesso capita in tutte le capitali ma questo comunque è legato al fatto che alcune capitali lavorano meglio di altre Lisbona da tre alle capitali Amsterdam è un hub internazionale e poi la verità è che giustamente non siamo più nella, nel secondo dopoguerra, quindi il fenomeno è quello del passaggio dalle campagne alle città e non viceversa, e quindi chiaramente aumenta la, la, la domanda, l'offerta è limitata e i prezzi vanno alle stelle. Infatti mi dicevi anche della, della, della peculiarità del sistema per ricercare casa, no? quindi offerta al buio, non sai se quello accetta, non accetta tanta roba. Sì, sì, Asta. È un mercato appunto basato sull'asta. Quindi anche quando si guarda i prezzi, non so in quale parte d'Europa si ha lo stesso sistema, sinceramente. Cioè che tu Mi vai so. sul sito tipo immobiliare.com, il corrispettivo comunque locale, vedi i prezzi di vendita, ma quelli che vedi sono sì, che si è in bolla, ha ragione lui. Eh, però vedi i prezzi solo iniziali, ma non hai la più pallida idea di quanto le case eh, valgano realmente, ma soprattutto di quant a quanto siano state vendute le ultime case nello stesso mese. Perché poi, tra l'altro, aumenta talmente tanto il prezzo che ogni mese è diverso il prezzo al metro quadro, cioè, soprattutto negli ultimi due anni che sta continuando aumentare. Quindi, se non hai un agente, tu vedi una casa che magari costa, sparo, 300 euro e dici, ah, questa è bellissima, fantastico, poi vai dalla gente che sa quanti soldi ha, eh, quanti soldi hai a disposizione? E ti dice: No, guarda, scorda te perché quella finisce oggi a 500.000 euro. E tu dici: Cosa? Sì, tanta perché roba, ovviamente no? comanda il mercato, tanta roba, tanta roba. Però diciamo che come imprenditrice ci sono però dei vantaggi, no? legato al fatto che le cosiddette prestazioni occasionali, no? Come vi spiegavi anche prima, allora tu, sì. Esatto, cioè nel senso come dicevo prima quindi è molto semplice avviare un business e per fare questo eh, una volta che si ha il BSN che è il codice fiscale olandese, il corrispettivo al codice fiscale italiano che per ottenerlo eh, mh, serve o avere un lavoro dipendente ma se non è questo il caso avere almeno una residenza. Eh, quindi una volta che si ha la residenza si può richiedere il codice fiscale al governo olandese, al Belasting. E, e poi da lì per avviare un business eh, che si può fare o se non hai lavoro o se hai lavoro part time, perché se hai per, ehm, eh, per ehm, utilizzare ovviamente il sistema agevolato delle tasse, eh, basta che poi si vada alla camera di commercio, quindi che Bouquet, eh, olandese, e lì i una volta che si prende appuntamento con 50 euro di bollettino eh, si, si fanno i tag sui settori di riferimento quindi tipo nel mio caso fotografia e design diciamo e okay. tanto... no, che la tua è un equivalente di una ditta individuale italiana per sì. far capire hai sì. evitato la beve che è la forma di società di capitali e invece hai preferito una ditta individuale anche perché per si confà sì. di più anche all'attività di libero professionista, obiettivamente. Sì, ma anche perché comunque, essendo in un paese nuovo, poi l'anno scorso comunque pieno Covid, nel senso che io ho aperto ho avviato il mio business un anno fa, era febbraio, eravamo in pieno Covid, e comunque in una città dove non conoscevo nessuno. Stavo aprendo la partita IVA comunque come eh, per un lavoro che in realtà era nuovo per me, cioè che era una, una passione prima e che lo stavo trasformando in un lavoro. Non conoscevo nessuno, pieno lockdown, città nuova. Allora, cioè iniziamo così e poi vediamo, nel senso che poi a cambiare regime secondo me a chiudere questa e ad aprirne un'altra nel momento in cui andrà stra bene si fa sempre in tempo credo ma sì, allora in generale sempre come consigli spassionati regalati a chi non vuole pagare le consulenze con me e allora in linea di massima una ditta individuale è sempre molto semplice da chiudere, è sempre consigliata soprattutto appunto come fai tu in ottica di flessibilità cioè allora o vado a fare un piano per cui apro una società di capitali probabilmente non nel paese in cui vivo perché mi dà la possibilità di girare e portarmela dietro come se fosse una borsa per chi è un po' più stabile come te, ha senso una ditta individuale perché se domani cambio paese ci metto due minuti, tendenzialmente è sempre una pratica telematica all'interno dell'Unione Europea, a chiuderla e non ho effetti fiscali, tendenzialmente neanche in termini di exit tax perché quando me ne vado da un paese ormai in Unione Europea c'è la exit tax non solo a livello aziendale ma anche a livello personale ma qui poi mi fermo oh, perché no, non ho però non lo voglia. sapevo invece no, dilla, è sì, eh, interessante è normale che non la sapevi eh, non è tuo mestiere allora diciamo che l'Unione Europea da direttiva europea prevede la Francia già ce l'ha la Spagna già ce l'ha l'Italia la sta pensando l'Olanda in questo momento non mi sovviene ti dico la verità un exit tax a livello personale la Germania ce l'ha per esempio l'Inghilterra una roba ma sì. di quanto cioè, stiamo parlando per avere un'idea allora non c'è non è ah. fissa cioè non è che vai, ah. ti chiedono un X tendenzialmente ti chiedono una percentuale sugli asset cioè ti dicono se tu hai 100 in asset e te ne vai 100 in valore economico al giorno in cui te ne vai Pense. Io ti applico la tassa che tendenzialmente applico sui capital gain e quindi, come dire, faccio finta che tu stai vendendo quegli asset e ti tasso il capital gain. Perché? Perché in qualche modo ti dicono, io stato con i miei servizi, le mie cose, ho contribuito a creare il tuo avviamento e adesso me lo tassi. Per esempio la Francia... Se tu hai delle società, tanto in Francia quanto all'estero, il giorno che te ne vai devi dichiarare quanto valgono perizie di stima queste società e ci paghi una capital gain tax. Anche se poi in realtà le società te le tieni, non è che le stai vendendo davvero, okay. è un affizio okay? okay. Quindi tendenzialmente funzionano così, poi varia da, città a città, da, da nazione a nazione, però è nell'ottica di una direttiva europea, quindi diciamo che tutti i 26 stati, 27 dell'Unione Europea la devono implementare, quindi chi non ce l'ha lo farà. Ok, Vabbè, okay. per ora siamo qui. L'exit tax è un altro dei dettagli che rientra nelle pianificazioni, e nei location plan. Ci sono 10-15 punti da prendere in considerazione sul caso di un soggetto che si sposta o si riloca. Poi di nuovo ci sono i cani che si professano miei competitor che la mattina vanno a mungere le mucche, che questo possono fare fondamentalmente. Che Oh, ma vieni qua, valla, non ti preoccupare, dico, lo dico come Napoli, com a Napoli, ti apro la società, la faccio io, la holding, la holding, e purtroppo quelli sono cani, animali, bestie, dovrebbero andare, non lo diciamo. Monzella, Nella monzella. relocation plan, in un piano di lungo, medio termine, va verificata anche l'esistenza, la conseguenza dell'applicazione di una exit tax, perché se tu entri nel paese X e te ne vai dopo due anni, e la exit è più alta del risparmio fiscale, la domanda è: tu che cazzo ci sei andato a fare? Chi te l'ha fatta la pianificazione? Quello che mungeva la vacca e riempiva il <ride> sacco. Ok, ok, makes sense. Una mano lava l'altra. La, la, la, la. Bene, sense. quindi diciamo che la tua esperienza comunque da expat è tutto sommato, anzi, è, tutto, è del tutto positiva. Non no, torneresti indietro no no no è molto positiva nel senso appunto poi anche qui una volta che avvi il business comunque fino alla cosa che dicevi prima nel senso che in italia la prestazione occasionale sì, si chiama è fino a 5.000 euro giusto? esatto che non, paghi, esatto. Che non ci paghi eh. qui in Olanda in realtà sì, il che, valore diciamo è diciamo quello alto. che puoi fare in un giorno di elemosina a piazza van <ride> E qui in Italia e qui in Olanda in realtà è 20.000 euro, dopodiché ovviamente la tassazione comunque è alta, nel senso che poi infatti dopo i 20.000 uno parla con te, fa una consulenza e dice ok, a questo punto cosa mi conviene fare? Però eh, ok. E, quindi non quindi è semplice. No, e... no, è chiaro perché ha senso strutturarsi, perché allora l'Olanda è un paradiso fiscale per quanto riguarda gli investimenti, quindi capital gain tax, sugli asset, sul trading, sul Cripto. crypto, eccetera, eccetera, con il reddito d'impresa, come con l'arrivo lavoro dipendente c'è cioè il, il 30% tax ruling, quindi come lavoratore dipendente ha senso. A per livello di impresa, il per 5 anni poi ritorni, sì, dura cinque anni, lo puoi utilizzare anche a livello personale con un'azienda tua personale, l'imprenditore, quello diciamo è lo schema classico di chi comincia a fare impresa, è dopo la ditta individuale, è una tassazione comunque media che va tra il 20 e il 30%, quindi non è bassissima, però non è neanche il 70% italiano, l'80% francese e comunque bisogna dire che la qualità della vita ad Amsterdam, correggimi, è alta. Sì, sì, sì. Si è Quindi. alta e no, no, ma infatti si vive assolutamente bene comunque, si vive bene, ovviamente la, la, il costo della vita è alto, ma eh, secondo me è molto paragonabile al costo della vita in una città italiana Milano, Firenze, ora magari il biglietto del me, della metro costa meno a Firenze, nel senso non so quanto sei arrivato oggi. Hanno se... fatto la metro a Firenze? No, la metro del bus, del tram, comunque. Dico, Non mi ricordo quanto costa il biglietto da 90 minuti. Eh, sei molto contro luce, ti dicono, Luca, ed è vero. Eh, ma perché a me interessa far vedere io De farci me, vedere, no, vedere le occhiaie, adesso gli interessa di guardarsi me? Non ce l'ho, adesso mi sposto. Mi ho avuto. capito, bisogna metterci la faccia, ci hanno ragione. Scusa, vogliono vedere anche te, no? Ma se sono sui miei canali 24 ore al giorno, no, abbiate pazienza ecco, e poi ci abbiamo verso le fasi conclusive, perché sennò eccoci. Eh, esatto. Com comunque no no, venite tutti a Amsterdam, eh, assolutamente. Poi come avevamo anche parlato c'è il vediamo vedere lo sfondo, ecco l'altro. <ride> eh però ragazzi, <ride> che miti! Allora, adesso vi fa il battattolo nelle storie, già la sto facendo vedere. No, quindi tendenzialmente esperienza positiva fare business anche eh, offline, perché tu fai il doppio, no? Perché tu fai tanti lavori anche offline. Tra l'altro Veronica è una designer e una fotografa straordinaria e io fruirò del suo servizio appena li vado a Devi trovare. Devi venire, ho fatto l'altro giorno le foto per LinkedIn a, al marito e a Dario. C'è la foto profilo nuova, vai a vederla, vai su LinkedIn. Devo venire, devo venire, vi faccio vedere la vicenda. Quando dal vuoi? Tutto più quando alta lì. Di perché no, Amsterdam vengo, vengo. aspetta perché Amsterdam Gesù. aspetta, state che fanno una domanda. Perché Amsterdam e non città minori come Rotterdam, State ah. Woods? No, forse anche in altre città. Ora, io sono ignorante e a Rotterdam ci sono stata solo una volta, e, e noi a Amsterdam, solo perché la proposta lavorativa comunque era arrivata qui. E in ogni caso, Amsterdam, sicuramente, ha di positivo che è centrale, ha di positivo il fatto di avere un aeroporto internazionale che negli ultimi giorni ci ha un po' scioccato, eh? è un po' fuori controllo l'aeroporto di Amsterdam. E tra... tra gli scioperi di KLM di una settimana fa, tra tutte le partenze, perché sono in vacanza. Gente che resta nonostante sia arrivato tre ore prima in aeroporto, perde il volo perché c'è troppa gente dalle scene tipo che da italiano ho detto ah, allora non succedono solo in Italia queste cose no comunque a parte questo dettaglio eh, Amsterdam comunque è molto centrale cioè il fatto di avere l'aeroporto abbiamo giocato anche un ruolo molto chiave se confrontiamo cioè, anzi a, ricor a ricordarla proprio tutta alla fine noi si era scelto tra cioè eravamo arrivati in fondo eh, a scegliere poi tra due posti che era o Amsterdam o un paesino della Germania e tra le due Amsterdam tutta la vita. Nel senso che almeno qui tutti parlano inglese, è comunque una città internazionale dove si trova expat da tutte le parti. Tanto che io comunque non lavoro solo con italiani, anzi, io lavoro praticamente solo con expat. Eh, boh, forse. 30% italiani, però nel senso poi è expat e, e questa è anche la cosa bella, il valore aggiunto, tutti parlano inglese e contemporaneamente una città molto piccola, quindi cioè, questo ricorda un po' Hong Kong, il fatto di essere internazionale ed è molto piccola, quindi veramente tu puoi uscire a piedi, eh, decidere di prendere un motorino sharing e tornare a casa, decidere di prendere il tram, eh, la metro, l'autobus, Uber, Bolt, il taxi, eh, ecco. Comunque e... non torneresti oggi no. in Italia. O avete non. in programma di farlo tra X anni? No, no, no, per ora no. Hai letto tra l'altro oggi la news italiana? No, non l'avrei letto perché sei stato in col tutto giorno che in Cuba, il, il giorno. Eh. Che il governo ha stanziato per tutte le persone con un reddito inferiore a 35.000 euro 200 euro in più al mese. Ma bene, bene, molto molto bene. così che si sviluppa il tessuto socio-economico. Di una... Ma guarda, io poi, tra l'altro, cioè, ho la famiglia in Italia, quindi non è che butto. No, ma noi uh... anche, uh... cioè, cioè noi. a me dispiace. Nel senso, però, eh, come dire, uno deve anche contestualizzare il. Um il contesto socio-economico dove, dove è nato le possibilità uh, che ha uh, cioè se nasco in Ghana con tutto rispetto per il Ghana probabilmente com'è andare via piuttosto che fare la rivoluzione per far cadere la dittatura non so se in Ghana ci sia una democrazia immagino di sì chiedo scusa però garante. in generale il punto è oh, ah, rimango... 200 euro totali una, tantum, una no. tantum quindi anche al mese io allora seguo il minimo che posso la, le, Cioè, leggo il sole tutti i giorni però poi mi sfuggono le cose tra l'altro lo schifo che hanno fatto con il bonus 110% di strutturazioni, buchi. Guarda, eh, la gestione proprio no, della domenica economica. No, sui è competente. una volta! Bene, Ho letto male, bene. scusate, mi correggo. No, vabbè, ma figuri. adesso tu fai la fotografa e la designer. E eh, di nuovo, io cioè, non vedo l'ora, e quindi suggeriamo a tutti gli ascoltatori di passare da Veronica ad Amsterdam Benvenite. per farci un servizio fotografico per il vostro Instagram, cosa io farò. Coglierò al volo, perché di solito mi faccio fare foto da passanti, quindi una volta dai, che la Dai, possibilità... dai! Aprile è stato full, ci sono venuti a trovare un sacco di persone. Dai, dai! Venezia. Vengo… non lo so quando vengo, sono disperato. Io tra l'altro ricordo che sono a Lisbona il mese di giugno, ma l'ultima settimana sono a Milano, speaker a Crypto Expo Milano, quindi pesantissimo. Luglio ho un paio di matrimoni in Italia, insomma un delirio. Qualche addio al celibato nel frattempo. Insomma… Siamo super full, super, super full. Eh, no, lo però, so, di dio. Cioè, no, scusate, no, no, ma mi dovete spiegare una cosa con questo 110? Perché io ho la mia amica, ingegnere di l'architetto, che si è rifatta praticamente casa per un valore di 110 mila euro e più. E lei non ha pagato un centesimo perché tra l'altro l'azienda gliel'ha fatta, come si chiama? Ma questo è vero, diciamo che hanno agevolato eh. chi investe, chiaramente sono andate bene anche le imprese edili, eccetera, eccetera. Il problema qual è? Che tu stai fondamentalmente alimentando il debito pubblico, perché se io spendo 100 e tu mi dai 110, questo 10 in più, tu Stato, te lo devi finanziare, quindi lo devi andare a prendere a debito da qualche parte. Ma non c'erano i certo. soldi europei, Luca? Che erano stati ma, i soldi, ma i soldi europei, il PNR, tutte se stronzate, vaffanculo. E sono tutti eh, sono tutti prestiti, non è roba a fondo perduto, è roba che poi l'Italia deve restituire. Ergo leggi interessi passivi che si che affollano il conto economico, la parte costi del conto economico e debito che aumenta nella voce e nella parte del, del passivo dello Stato patrimoniale cioè in, in, in termini di economici è un danno, non stai favorendo niente stai favorendo, posso permettermi, la criminalità organizzata per cose che non spiegherò adesso che non mi va e stai aumentando il debito pubblico, cioè stai ehm, contribuendo al collasso e al declino economico di per sé già incontrovertibile di un paese che sta andando a puttane. Non lo dico io, eh? lo dicono gli economisti, io non sono un economista, sono laureato in economia, ma è cosa diversa. Questo è, quindi in realtà sono dei palliativi che dovrebbero far riprendere l'economia e in realtà fanno molti più danni di, dei benefici che, di cui godono assolutamente in pochi. Tant'è che c'è stata una truffa di 400 miliardi di euro su, per bonus falsi, per crediti falsi, diciamo, società tipo Frodi Carosello che sono andati a discutere 400 miliardi di credito dallo Stato per servizi che non sono stati resi. Questo succede quando fai puttanate del genere per dare un contentino a qualcuno, Ah, so capito? queste cose perché lavoro con ex eh, amministratore a lavorare Vabbè, in Italia, è eh, come qui che quando lasci la borsa e tu pensi, no, non posso lasciare niente perché me la rubano, ti dico, guarda che sei in Olanda, non sei in Italia. Ma poi lasciare la borsa lì, non te la rubano. Ma guardate, voi avete, gente mi dice, è pericolosissima anche io Rio de Janeiro. Io sinceramente, anzi, guarda, adesso che finiamo la live, mi vado a fare un giro al Proador, che è in fondo a destra laggiù, che vado a vedere una scuola surf, visto che ho fatto 15 giorni nel Searà, e continuerò qua. E il vantaggio è di lavorare online, di girare tanto. Lavori 15 ore al giorno, quella è una scelta tua, non te lo impone esatto, nessuno. Esatto, quella Quindi, è una scelta, una scelta tua, bravo. È una scelta tua, dall'ambizione, dalla struttura. Però, se ti vuoi svegliare a Rio de Janeiro, ti svegli a Rio de Janeiro. Se ti vuoi fare un giro a Piazza Dam, ti fai un giro a Piazza Dam. Però tu dovevi atturando. dirci questa cosa, scusa per fare la vita da. avevo letto il post perché io leggo, ti seguo. Eh, che se non puoi pagare le tasse come imprenditore digitale, puoi non pagare le tasse, però devi stare poco tempo in ogni posto, giusto? No, allora un discorso molto lungo, non so se ci va di affrontarlo adesso. Dopo ah, era semplice, ma arriva così no mi sembrava no. semplicissimo no, è una no, cosa complessa è soprattutto ah. se sei in Italia è super complessa ci cioè sono grossi rischi va gestita ah. con intelligenza dipende da quello che fai e soprattutto dalla tua struttura perché se sei da solo è una cosa se hai un gruppo di imprese non ti voglio dire una multinazionale ma un gruppo strutturato che fattura 10, 15, 20 milioni perlomeno è diverso quindi ogni caso va visto ah, okay, a sé. Okay. Va è va possibile? Bene. lo è è possibile? lo è ma magari facciamo una live si sì, sì, ne facciamo un'altra parliamo di questo comunque sono cose di cui io sui miei canali ho parlato 200 milioni di volte ma ne rifacciamo una dedicata perché insomma stiamo registrando da un'ora poi secondo me diventa anche sì, troppo sì. da no no da infatti infatti okay. poi vai fare facciamo andare a fare il surf il surf non è che svengo sono stanco morto però quantomeno vado a prendere due contatti e poi sabato mi faccio un giro ma intanto sono arrivato domenica sera Sì, sono arrivato domenica sera oggi è martedì? Non sono arrivato più in là di 100 metri dall'ingresso del palazzo. Quindi vado a farmi un giro pure per ricordarmi come è stata la quinta volta che mi hai fatto. Fino a quando a stai lì? Hai detto a tutto maggio, perlomeno. Ah, che vita perlomeno ha ragione il marito! Che vita che fai? Che vita, Brutta. che vita di merda! Esatto, ma esatto. che è. Mm. Vero, io ti saluto, ti ringrazio, sì, sei stata meno, gentilissima per la tua esperienza. Ci aggiorniamo e ce ne facciamo un'altra lato tax. Ok, Veronica Torace. No, lasciamo la facciamo qui ti fotografa live, quando, quando vieni a Amsterdam, ma la facciamo Bene, live. Ah, brava, brava, brava. Se riesco giù da luglio, vengo. Chiaramente lo stesso invito vale per, vale per, per voi. Mi Bye. saluto il marito. Yes, eh? e ti abbraccio ti ciao, grazie, ciao grazie Luca ciao a tutti